Allora, il discorso di prima lo continuiamo domani. Eh? Sì, domani chiuderemo il discorso sulla modellazione concettuale, vedendo gli ultimi dettagli che si sul use case, sul class diagram, scusate. Ehm, e, fa, e faremo un primo esempio che poi diciamo così, troverà completamento nel laboratorio delle azioni della settimana prossima. Adesso, come mi ero ripromesso, per la seconda ora del giovedì che poi alla fine non si tratta mai di un'ora intera eh, diciamo, sicuramente non un'ora e mezza come da orario eh, la riserviamo ad andare avanti sull'altra parte diciamo così, il filone più teorico e più descrittivo cerchiamo di gestire questa piccola schizofrenia ma serve anche per, se vogliamo, abbassare anche un po' il livello di complessità delle cose raccontando cose più sommate descrittive quando siamo più stanchi. Allora, um, quindi da un salto mentale a ciò che ci dicevamo la settimana scorsa nel mio discorso dove avevo cominciato a definire un sistema informativo, dando una definizione un po' generale di qualche cosa che gestiva dei processi che erano annegati all'interno dell'ambiente in cui c'erano le variabili e le informazioni di interesse dell'azienda. Processi. E vediamo cosa intendiamo per analizzare i processi. No? E qui faremo un esercizio, una piccola analisi che è molto vicina a una cosa di cui abbiamo parlato nella precedente, cioè la sequenza delle operazioni che compongono i processi. Eh, qui illustriamo, cominciamo a illustrare dal punto di vista intuitivo. Cosa intendiamo come processo aziendale, come modellazione di un processo aziendale? Partendo da un esempio e provando un po' a costruirlo artigianalmente. Poi, come abbiamo già cominciato a fare per il, progetto, per il modello concettuale, faremo anche per il modello dell'attività, eh, ci costruiamo con gli strumenti per descriverlo in modo non intuitivo ma pronto. Allora, questo esempio no, che guardiamo insieme in, questa, in questi tre quarti d'ora, descrivono il dipartimento di produzione di una società di medie dimensioni il quale deve eh, piazzare degli ordini quindi ordinare delle forniture di materiali grezzi materiali grezzi che sono necessari per alimentare i processi di produzione in questo è il processo che stiamo osservando il dipartimento della di produzione che deve fare degli ordini per materiali grezzi. E noi siamo andati un po' a guardare in giro come funzionano le cose e ci siamo accorti che questi materiali grezzi devono innanzitutto essere ordinati e ordinarli in qualche modo implica una, ne una negoziazione relativamente a prezzo, quantità e tempi classico, quanti me ne dai, per quando me ne dai, quanto mi fai pagare selezione del fornitore e ovviamente il coordinamento con i bisogni della produzione, per cui io devo da un lato essere sicuro che la produzione abbia le quantità richieste, nello stesso tempo avere un minimo di margine e nello stesso tempo ancora minimizzare i costi di stoccaggio eh, e di acquisizione, che sono ovviamente non indipendenti l'uno dall'altro. Eh, ma poi i materiali grezzi una volta arrivati non possono andare direttamente in produzione, devono prima essere esaminati, fare cioè, il controllo qualità in camion, il controllo qualità in ingresso. Poi immagazzinati, qui siamo, la descrizione è molto generica, materiali grezzi di che cosa sono gas, sono minerali, sono bulloni, sono semilavorati, non è detto. E quindi parla genericamente di magazzino, poi quali sono le forme fisiche che prenderà questo magazzino copriremo, registrate nel sistema finanziario e poi ovviamente pagate. Eh, e qui c'è scritto che le operazioni devono anche essere controllate, cioè deve esserci anche un controllo sul fatto che queste operazioni avvengano. No, qui c'è sempre, inizia già da qua la dualità del sistema informativo. Il sistema informativo serve per, fare, per aiutarti a fare le cose, ma anche per aiutarti a controllare che cosa hai fatto. No? In teoria potresti fare le cose senza più sapere di averle fatte, ma il fatto di averle fatte, eh, fatte bene, fatte perfettamente. Ma poi in realtà il concetto stesso di management e di qualità ti richiedono no, di poter risalire cosa è stato fatto, in che tempo, in che modalità, di avere tutto uno storico delle operazioni che il sistema informativo ti può fornire che non è direttamente funzionale all'esecuzione delle operazioni, ma lo è sicuramente per, le, diciamo così, per livelli decisionali e di controllo. Poi c'è questa frase molto brutale che dice in questo scenario ci sono coinvolti otto attori. Ma chi è ce ha scritto quell'otto ci aveva già pensato, perché non è che a me non salta all'occhio così, no? dobbiamo un attimo a Cos cosa intendiamo con attore? Un attore si indica una persona, un dipartimento, una funzione aziendale che svolge un ruolo ben definito all'interno del processo. Quindi può essere una persona fisica, un dipartimento, una funzione aziendale che svolge un ruolo. Ad esempio, qui gli attori sono il riparto di produzione, il magazzino, l'ufficio acquisti, i fornitori, il fornitore. Bene, chiamo e poi andiamo a riprendere. Il la, la, diciamo così, di controllo e assicurazione della qualità, il dipartimento gestionale e quello finanziario. È responsabile dell'azienda, del Sono tutti dipartimenti o persone, caso di manager, è una persona, che sono in qualche modo citati in questa breve descrizione. E in questo processo ciascuno ne fa un pezzo, ne fa una parte. Quindi, se immaginate di mettere in scena, tutto questo è anche si chiama un attore, se immaginate di mettere in scena fare un piccolo documentario per far vedere questo processo e avete bisogno di, pers di attori, persone, no? che rappresentino questi ruoli. Gli attori di solito, quando, quando parlo di attori, parlo di persone fisiche oppure, entità organizzative composte da persone quando a me interessa capire quando delle persone interagiscono col sistema, sistema informativo o sistema poi operativo produttivo Ma quindi un camion non è un attore un computer non è un attore un display non è un attore un sito web non è un attore l'utente che lo usa sì Perché tutto ciò che la macchina fa da sola è un all'interno del sistema informativo però il sistema informativo si adegua alle a varie azioni che vengono compiute dai vari attori infatti in queste descrizioni che sono riportate qua troviamo delle azioni che vengono compiute da persone azioni a volte estranee al sistema informativo a volte invece interagendo col sistema informativo qui dice che il dipartimento di produzione richiede i materiali grezzi di cui ha bisogno, richiede a chi? Al magazzino, i materiali grezzi di cui ha bisogno. Questo non era esplicito qua sopra, nella descrizione precedente. Qui parla del dipartimento di produzione. Ha bisogno di ordinare i materiali nuovi. In realtà, poiché c'è un magazzino, cosa fa il dipartimento di produzione quando ha bisogno? Va a prendere un magazzino. Va a prendere. Poi dipende poi det nel dettaglio come è questo processo, se c'è una persona della produzione che parte dal magazzino e torna col, col muletto carico, o se, o se invece qualcuno del magazzino lo porta, oppure se si trasferisce da tutto il nostro piano. Però di sicuro è un'azione che parte dalla produzione. Qualcuno della produzione deve chiedere a qualcuno del magazzino, dammi queste materie, perché io ho bisogno, io se sto lavorando. Qui non stiamo ancora dicendo che una parte del sistema informativo aiuterà il Dipartimento della produzione a informare il magazzino delle materie prime di cui ha bisogno. Non ho ancora detto Sto descrivendo un processo che avviene in azienda. Parte di quel processo potrà poi essere coperto, potrò decidere di coprirlo, di automatizzarlo, di modificarlo usando il sistema informativo. Quando un processo: modello ciò che avviene, che poi alcune parti siano, siano su, su carta, ci sia l'omino che viaggia, ci sia la telefonata o ci sia il sistema informativo in mezzo, è un modo di svolgere quei processi, che non cambia il fatto che quel processo c'è. E implica un certo scambio di informazioni tra attori diversi. Il sistema informativo ti aiuta a facilitare questo scambio di informazioni, a rendere più robuste, tracciabili, distorcabili, veloci. Però al momento non, non lo vedo ancora, non mi interessa ancora. Ciò che dico vale in entrambi i casi. Che ci sia o non ci sia un sistema informativo per gestire quel pezzettino della, di azione di quell'attore. Dopodiché il magazzino eh, o ha il materiale in stock oppure lo deve ordinare. Molto ottuso, è eh? molto stupido questo magazzino come è descritto qua no? ah, quando il materiale non è disponibile beh, allora chiedi all'ufficio acquisti di comprare dell'altro se un magazzino funzionasse così gli arriva quello della produzione il giorno dopo con un'accetta gli taglia la testa e se non sai fare il tuo lavoro no? perché il tuo lavoro è quello di darmi il materiale quando mi serve non accorgerti che è finito quando te lo chiedo no? che è questa descrizione qua però va bene eh. intanto stiamo giocando con un esempio quando l'ordine è stato ricevuto, controlla la qualità, se è conforme alla richiesta e lo immagazzina nel suo magazzino. Appunto, ecco, ciò che non mi piace di questa descrizione è quando il materiale è not available, perché lui si sveglia solamente quando non ci sono più scorte. In realtà, c'è tutta la politica di gestione delle scorte che dovrebbe dire quando prevede che materiale potrà. Eh, allora attiva la, la, la richiesta d'ordine. Questa richiesta d'ordine va all'ufficio acquisti, il quale ha il ruolo di negoziare il prezzo, la quantità, i tempi di consegna tra eventualmente i differenti fornitori. I fornitori sono degli attori esterni, sicuramente attori perché svolgono un ruolo, non ci fossero... Fornitori, noi non potremmo fare approvvigionamento. Sono esterni perché non fanno parte della stessa azienda che stiamo descrivendo. Se sto pensando al sistema informativo, significa che dovrò avere un'interfaccia del sistema informativo, una parte del sistema informativo accessibile anche dall'esterno, da terzi, registrati, a cui avrò dato una password, poi devo scoprire come fare a identificarli, e non solamente dall'interno dall dell'azienda. Questo implica perlomeno avere due due fronti, uno interno e uno esterno del sistema informativo. E cosa fanno? Per quelli scelti per produrre l'ordine devono consegnare materiale al magazzino nel caso in cui ci sia un ritiro di un materiale la precedente che non è conforme riprendersela. Il servizio di supporto della qualità monitora l'efficienza e la qualità dei fornitori producendo le statistiche che vanno verso il management. Cioè, la situazione della qualità non è quello che controlla il materiale quando è arrivato. Quello è il magazzino direttamente che fa l'incoming inspection, il suo, avrà il suo laboratorio per accettare i, i pezzi della spedizione Poi, sulla base dei risultati di queste accettazioni la quality assurance fa le sue statistiche e vede se il numero di resi è all'interno degli indicatori statistici, all'interno degli accordi di servizio stipulati, eccetera, eccetera, nel caso passa le informazioni oppure attiva la stampa. I qua fanno numeri, fanno test di report. E poi c'è l'accounting e eh, il finance, che eh, qui sono due termini che rappresentano di fatto la gestione del bilancio e quella della cassa questi secondi effettuano fisicamente e fiscalmente il pagamento mentre quegli altri invece controllano l'ordine eh, chiedono l'esecuzione del pagamento e registrano di fatto questo bilancio il manager quello che si interfaccia invece è con la quality assurance che controlla supervede, fa la supervisione del fatto che l'enterprise stia lavorando correttamente e controlla l'efficienza economica. Ha bisogno di informazioni per prendere decisioni. Sembra che non c'entri tanto con il resto. E in effetti è così, nel senso che nella routine di questa acquisizione di materiali non è che c'è il manager in mezzo che deve guardarlo, controllarlo, toccarlo, no? benedirlo ogni singolo carico ogni singola spedizione. È una funzione aziendale, un livello di funzione aziendale sovrapposto, che però lavora, vede, gli stessi processi. Adesso lo vediamo dal punto di vista della modellazione. Allora, il modo che ci siamo detti, proviamo a costruire intuitivamente. Allora, la prima domanda che ci siamo fatti è, Chi? Chi sono gli attori? Chi si sveglia al mattino ed è coinvolto nell'approvvigionamento? E proprio in grosso modo sono tutti otto, tre parti, tre persone. E quindi chiediamoci cosa fanno questi otto. Allora, li abbiamo elencati qua. E proviamo a seguire un ordine. Qui stiamo aggiungendo informazioni, dettagli, eh, in un certo senso. Nel senso che rispetto a quello che c'è scritto nel, nel breve testo dell'esempio che stiamo analizzando, probabilmente qualche ragionamento in più ce lo facciamo per conto nostro. Non c'è scritto tutto lì. Uh, nel caso in cui stessimo facendo l'analisi, in caso vero probabilmente avremmo tutta una serie di domande aggiuntive da fare per completare lo scenario adesso non l'abbiamo quindi completiamo un po' a buon senso allora rappresentiamo la sequenza delle operazioni logicamente coerente qui mi dice la produzione chiede al magazzino dei nuovi materiali Passo 1. E questa è un'interazione tra produzione e magazzino. Noi abbiamo appena finito di lavorare sul modello concettuale, a me viene già in mente che materiali me lo segnerei da parte perché potrebbe essere un concetto utile, una classe utile da rappresentare. Poi il magazzino non ha i materiali. E quindi invia la richiesta all'ufficio acquisti. Passo 2, la sua in attesa. A questo punto, l'ufficio acquisti, qui la fa breve, negozia gli acquisti col fornitore, emette l'ordine e informa l'accounting, gli uffici amministrativi, del fatto che ha emesso l'ordine. Quindi fa un suo processo interno, il quale processo interno significa far partire informazioni verso altri attori, i quali a catena dovranno rispondere, reagire. Quindi il fornitore, se va bene, fornisce il materiale spedendolo direttamente al magazzino, insieme alla delivery note, alla bolla di accompagnamento. Vedete che una richiesta fatta da un attore a un altro implica una risposta fatta dal secondo attore a un terzo attore, che poi, per carità, se l'aspettava perché era lui che aveva chiesto gli acquisti, ma non necessariamente la risposta la do con un'azione rivolta verso chi mi ha inviato una richiesta. Per questo che è un po' complesso rappresentare questi processi. A questo punto il magazzino controlla le merci e se tutto va bene passa le informazioni dell'esito del controllo alla quality assurance dicendo ok, va bene, questo ordine è compliant è corretto oppure caso B il controllo non va a buon fine e quindi lo reinvio questo è un esempio molto semplice, ma ci mette la luce all'orecchio che i processi non sempre sono lineari. Qui abbiamo visto già che i processi si biforcano per due modi, motivi diversi. Un primo motivo è il parallelismo. C'è il fatto che il Dipartimento Acquisti contatti il fornitore, invia un ordine al fornitore, e il fatto che l'Ufficio Acquisti contatti l'amministrazione dicendo guarda che c'è questa spesa registra questa impegna di uscita, sono due passi che avvengono in parallelo, non in sequenza, non c'è che avvengano prima Dopo che l'ufficio qui sia deciso, di conseguenza avvengono queste due cose. Tra di loro queste due cose sono indipendenti, parallelizzate. non sono legate alle norme. Non sono vincolate L'altro, invece, possibile divisione del percorso, è quella che abbiamo qua nel 5-5D, che sono percorsi alternativi. A un certo punto, durante una fase del processo, avviene qualcosa che fa decidere di conseguire un di tecno, una malia, un'eccezione... Speramento di togliermi un valore fuori dal limite, che quello che vogliamo, che mi fa decidere: no, non posso proseguire una strada normale, devo andare in una strada diversa, di emergenza, eccezionale, diversa. Quindi, questi processi non riusciamo a descrivere come un elenco di punti ordinato lineare, proprio perché ci sono queste ramificazioni possibili. Ramificazioni che da un lato possono essere, dopo una certa fase se ne attivano, proprio, anche se ne avvintano molte più in parallelo, e a questo punto possono partire, perché hanno un'informazione cappale. Oppure sono strade che vengono scelte in alternativa. Poi qui con le frecce è molto difficile da fare, ma dovrà esserci poi un modo per raccogliere queste alternative. Sono andato di qua, di là di là, ma soprattutto connettermi. Quando è che le cose che vanno anche in parallelo col dito. a un certo punto ci sarà un momento in cui dico, ma ho finito, e per sapere se ho finito devo sapere quali sono le strade che avevo ancora aperte e se ciascuna di queste strade ha finito oppure. E questo lo, lo rappresenteremo con, con un concetto anche abbastanza visuale di token, un gettone di, una, una bandierina che gira per l'azienda per aiutarci a modellarlo. Per ora non ci siamo ancora, non siamo ancora a livello 2. Dopodiché c'è il passo 5c, dice il magazzino, tipicamente se è andato bene il 5a, anche se non è andato bene, cioè se, ho se io l'ho accettato, se l'ho rimandato indietro, devo ovviamente informare l'accounting del tipo ok, guarda che l'ordine è chiuso, quindi puoi procedere a registrarlo, a pagarlo, a farlo pagare dal finance, oppure occhio che non era materiale buono, quindi eventualmente eh, l'ho ritornato indietro questa quantità e quindi vanno vale poi a stornare dall'ordine. Alla fine c'è la fase, diciamo, la fase di consegna è terminata segue la fase di pagamento. La fase di pagamento non è automatica perché cioè è necessario che il fornitore a questo punto emetta fattura. metà fattura a questo punto coinvolge direttamente l'amministrazione dell'azienda non può più passare da quei manuali del magazzino e, la, e però ovviamente l'amministrazione deve aver ricevuto i vari passaggi no, la coppia degli ordini, la coppia delle ricevute merce da parte del magazzino per poter abilitare quindi fare i suoi controlli e poi finalmente abiliterà chiederà alla tesoreria dell'azienda di effettuare il pagamento vero e proprio. Quindi questa freccia 7, il lavoro ovviamente lo fa l'accounting del tipo che okay, ho ricevuto una richiesta, decido, verifico e poi passo oltre. Passo oltre significa contattare un altro dipartimento con una richiesta cioè, e loro a loro volta faranno i loro controlli, eccetera, e dopodiché daranno seguito al, alla... in questo caso, al pagamento. 8A. Sto facendo 8B che non Vabbè, 8B, semplicemente dire, andiamo a registrare il bilancio che il pagamento è fatto. Questi due possono anche avvenire in parallelo, non necessariamente in, in alternativa. Questo è un possibile percorso non riassume tutte le, tutte le possibili cose che possono succedere se cercassimo di farlo ci perderemmo. ci ringarguglieremo qua riassume il percorso principale però dentro una persona di questo genere che cosa? Ha? ha un insieme di ruoli funzionali ha un'indicazione delle operazioni che sono svolte della sequenza con cui queste operazioni possono essere svolte e poi soprattutto siamo riusciti a modellarle in modo che ciascuno possa fare o debba iniziare a fare la sua parte di lavoro nel momento in cui riceve un'informazione da parte di qualcun altro. di Questo se vogliamo è una lettura chiara. Il dipartimento accounting può non sapere che cosa succede, se il processo è ben strutturato, lui non ha bisogno di sapere cosa succede. Ha bisogno di avere un'informazione nel tempo dovuto. E quando riceve un'informazione in un certo ordine sa che deve metterla lì, oppure sa che deve agire, deve controllare. A seconda dell'informazione che riceve è da qui noi in qualche modo modelliamo gli scambi modelliamo no, lo sviluppo, lo svolgimento il flusso di svolgimento del processo attraverso una serie di scambi di informazioni tra vari nodi e di elaborazione che ciascuno di questi nodi fa sulla base di queste informazioni qui ci stiamo dando le regole ciascun nodo dice, ok, io devo ricevere questa informazioni, quando ho ricevuto faccio questa cosa, e quando ho fatto questa cosa spedisco ad altri dell'informazione elaborata. Allora, quello schemino che avevamo visto la volta scorsa, estremamente banale, input, del processo, output, qui un pochino di più si concretizza, perché ciascuno di questi, come si è visto, una parte del processo che riceve delle informazioni parte dell fa dell'elaborazione, non le fa io qui sto ovviamente concentrando sulle informazioni nel punto 4, 4 e 4 probabilmente stanno viaggiando anche qualche tonnellata di roccia che è ben più visibile qualcosa che non un'informazione ma il fatto che arrivi un camion con sopra del marmo di Carrara per visualizzare una cosa di il sistema informativo non lo vede, non esiste, poi in realtà è il vero motivo per cui si fanno le cose, ma a livello del sistema informativo io ciò che vedo è che arriva una bolla, una bolla può essere un pezzo di carta, il sistema informativo può anche non essere necessariamente quello informativo, arriva un pezzo di carta che è una bolla con sono scritto tutto nell'alpinato. Allora, questo è ciò che vedo, l'informazione che mi scatena la ricezione del materiale, che mi dice che il materiale è stato ricevuto. Se cioè, portassi la bolla ma non il camion, il sistema informativo non avrebbe modo di sapere che la roccia non è arrivata davvero. È troppo facile da ingannarli, si fida solamente dell'informazione che mi dà indicatore è il fatto che noi ogni volta che abbiamo un processo fisico che avviene, un processo reale che avviene, dobbiamo in qualche modo supportarlo dall'informazione che lo gestire, se vogliamo che il sistema informativo in qualche modo lo tenga traccia. Altrimenti non esiste, non succede, non lo sa. Oppure è un aspetto che decidiamo che lui non deve il sistema informativo non deve gestire, in realtà può anche andare bene o se no devo in qualche modo intercettare le informazioni in modo automatico, in modo manuale, in modo cartaceo, o può avere magari uno scambio direttamente del il mio, cioè, tra il sistema informativo il fornitore e il mio sistema informativo, oppure qualcuno che scannerizza la bolla, o qualcuno che si mette a ribattere, quello che volete. Perché poi sulle basi di queste informazioni posso far partire il processo. Altrimenti è vero che se un magazziniere che a un certo punto vede entrare nel cappannone un camion può stare a guardarlo e poi a un certo punto si pone il problema di cosa si deve fare in questa roba no? anche perché il camionista dall'altra parte se ne vuole andare, si cioè, sentiva lo scarico e, e quindi il processo si innesca anche, è uno scambio di informazioni anche quello per carità. però poi ci sono controllato in quel caso, io devo comunque avere no, il controllo di cosa sta succedendo e quindi avere sempre l'informazione di supporto che mi descrive cosa, cosa sta succedendo. A volte è più semplice averla, a volte è meno semplice. Tutto il mondo della logistica è molto attento sempre a questo, riuscire no? ad avere dei corrispettivi ad ogni singola spostamento, transazione, eccetera. Ecco, fino a qua abbiamo descritto.. Lasciamo perdere queste cose. Il processo dal punto di vista operativo, cioè come far avvenire la consegna. Poi c'è l'altra, ah, perdono, il punto 10, che è quello che dice che alla fine il, il magazzino potrà consegnare i materiali in produzione, i quali adesso possono finalmente continuare dopo lo stop dovuto all'assenza di materiali ma poi in parallelo al processo operativo se non da prima c'è un processo decisionale perché finora la figurina del manager non l'avevamo messa eh? qua c'erano solamente sette attori, non otto. l'ottavo attore che è il manager svolge processi diversi ad esempio Controlla le prestazioni di vari fornitori attraverso le informazioni che la gli fornisce. E controlla il processo di produzione, la produttività, il tempo di fornitura, il tempo di lavorazione presso la produzione. E può controllare anche diciamo, il trend di tipo economico, finanziario, con le informazioni che sono fornite da questi altri dipartimenti. Qui ci sono altri processi, qui sono, sono molto semplificati perché sembra che ci sia un manager unico a cui arriva tutta l'informazione e poi lui fumando riesce a capire. No, Però vuol dire che sovrapposti ai processi operativi ci sono sempre dei processi decisionali che significa, quasi sempre, far fluire informazioni più concentrate, l'interesse per la singola spedizione, eccetera, l'interesse per avere dei dati aggregati che descrivono l'andamento delle cose, descrivono delle quantità statisticamente rilevanti e sulle quali sia possibile poi prendere delle decisioni. decisioni che poi tipicamente vanno fuori dal sistema informativo, perché queste sono decisioni organizzative, operative, quindi sono difficilmente modellabili, no? si cambiano le regole, si danno degli obiettivi nuovi, facciamo questo, diamo dei treni ministeri, facciamo con il fornitore, cose di questo genere. Vedremo poi quando analizzeremo le varie tipologie di sistemi informativi che si c'è proprio una categoria chiamata sistemi di supporto delle decisioni. Sistemi informativi che sono fatti apposta per riuscire a distillare dalle molli di dati qualche indicatore che abbia significato dal punto di vista dell'azienda. A volte parleremo di KPI, Key Performance Indicators, no? indicatori chiave di, di performance riuscire ad avere un cruscotto con 10 numeri che mi dicono come sta andando la cosa sogno di più no? riuscire a distillare 10 numeri, meglio 5 ma magari una certa verde e una certa rossa eh, da cui riesco a capire se le cose stanno andando bene o no, e quali cose stanno andando meglio o quali meglio bisogna darsi ovviamente le strategie, sulla base delle strategie si possono definire degli indicatori quantitativi e il sistema informativo può aiutarci molto a raccogliere di Spesso con dei retrofitti impazzeschi, perché i sistemi formativi sono pensati per far funzionare il corpo non per creare valore statistiche di. Ma poi si prendono i dati che comunque questi hanno in pancia, si rielaborano, si rivedono in modi diversi, si riaccreano in modo diversi e si fuori questo. È la funzione è tutt'altro che, che banale. Quindi, cosa abbiamo cercato di descrivere, o cosa dovremmo descrivere, le informazioni che viaggiano, che vengono scambiate, gli elementi organizzativi, gli attori che sono il mittente o il destinatario di queste informazioni e le attività che questi attori svolgono, in quale sequenza la svolgono. Eh, queste informazioni sono, sono parte del modello concettuale che abbiamo già cominciato a vedere. La parte più complessa di procedi, della descrizione di questi processi ovviamente sono la descrizione dell'attività della sequenza, perché eh, può essere molto annodato, complesso, le, le dipendenze di quando una determinata cosa può, può, può avvenire um, noi la modellazione che abbiamo fatto di questa cosa non so se a me viene in mente uno scrittore di un libro no, un giallo, un libro di spionaggio, che è un libro. Quando leggete un libro voi sapete che la del libro sta già sa già il finale, no? E sa già qual è il ruolo per dei personaggi che vi presenta. Ora invece noi siamo costretti a seguire il filo del discorso. O essere il singolo personaggio, immaginate, pensate ai libri scritti dal punto di vista di un singolo personaggio, lui vede solo ciò che succede a lui. E quindi la sua azione, la sua reazione dipendono solamente dall'informazione che lui riceve e che lui è in grado di passare là. Ecco, qua nei sistemi informativi la stessa cosa succede. Nel senso che a un certo punto chi progetta, chi ha il sistema in mente, lo vede dall'alto e conosce tutto. Sa cosa succederà dopo. Sa chi è coinvolto anche dall'altra parte della figura. Ma quando poi andrò a progettare, a descrivere come funziona il singolo blocco, la singola funzione, questa funzione saprà solo più, conoscerà solo più le comunicazioni a cui essa partecipa. Perde la vista dell'insieme del processo. Ma meno male. Ma meno male, perché se pensate che ogni singolo programmatore di un sistema informativo debba avere la visione completa di tutto ciò che succede in azienda, non riusciremo a scrivere più una riga di codice. Dobbiamo, tutte queste modellazioni si servono anche per ritagliare il problema, per riuscire a isolarlo, semplificarlo e dire: guarda, tu fai parte di un processo complicatissimo. Ma non preoccuparti, tu devi rispondere a questi tre tipi di informazioni che ti mando facendo queste cose opportune e poi a sua volta attivando l'altro scambio di informazioni. L'abbiamo un po' banalizzato, le abbiamo codificate. È un po' quello che i giapponesi ci hanno insegnato a fare, no? Con la qualità, tu codifichi in procedure e qualunque scimmia poi è capace a fare il prodotto perfetto. Sappiamo che non funziona così davvero. Però magari nel caso delle macchine e dei sistemi informativi, sì, nel caso degli umani hai qualche problema Continuato. però tutto il concetto di codificare in procedure ha un po' questo senso di isolare una funzione che può essere eseguita sulla base solamente di direttive con informazioni minime di contesto non devi capire cosa sta succedendo devi fare questi punti ecco, a livello del sistema informativo mi sento molto più tranquillo nel di dire che questo è l'approccio che mi può salvare perché alla fine è una macchina che deve fare però devo essere capace a spezzare un processo in tanti punti. Questa è una delle operazioni più traumatiche che possiamo fare quando per è partito in un'azienda. Che non abbia ancora un futuro. Vuoi dire, ok, facciamo un sistema di lavoro. Ah, tu ti siedi lì e ti dici, allora, capiamo, spiega come funziona. Perché in mente il modello non c'è, le cose funzionano perché sappiamo fare. Perché questo modificato nei comportamenti, nelle abitudini, nelle prassi. Però finché non si mette ad asfaltare, poi diventa difficile poi implementare. Questo, se vogliamo, le varie certificazioni di qualità hanno aiutato, obbligandole anche un po', diciamo così, violentemente, l'azienda a riflettere su se stesse e a descrivere il proprio processo però poi quando devi entrare effettivamente su un dettaglio che ti permette di costruire il sistema informativo devi andare molto più in là. il costo dell'introduzione del sistema informativo non è tanto il costo del software è il costo dell'impatto aziendale che ti chiede di ripensare e magari anche di riorganizzare molto di quello che stai facendo gli informatici sono quelli che costano meno Um. sistema informativo IS yes, sta per sistema informativo requisiti del sistema informativo cosa deve fare a questo punto? Ah. deve gestire i processi e gestire lo scambio di informazioni um. nel caso le aziende, allora, le informazioni si possono... Cioè, perché si è andati avanti molti anni senza sistemi informativi? Ma perché tutto sommato scambiarsi informazioni, è una cosa che le persone sanno fare. E le persone imparano il proprio lavoro, quindi sanno le azioni che devono fare, senza bisogno di documentazione, di processi, eccetera. Il problema nasce nel momento in cui le attività da svolgere assumono una scala troppo ampia per poter essere gestita solamente dalle persone. Scala troppo ampia come complessità, come quantità, o oh, pensate un po' una distribuzione geografica, no? la moda di adesso è quella di avere un'azienda che ha due posizioni diverse mondo, perché sembra essere bello far girare il match, no? prima di arrivare al prodotto finito. È chiaro che se tu hai aziende che svolgono parte diverse della produzione, Parti diverse del mondo, e poi di arrivare a un prodotto unico con le parti che arrivano da questa dove, l'informazione su che cosa stanno facendo, dove sono, a che punto sono, se hanno avuto dei problemi, devi averla. A quel punto non è più pensabile averla se non attraverso un sistema informativo che integri le informazioni sulla produzione, sulle attività dei, delle diverse sedi. Quindi, queste nuove modalità di organizzazione aziendale implicano una maggior necessità quasi a questo punto è obbligatoria di un sistema informativo che faccia circolare l'informazione perché altrimenti sarebbe troppo complesso, costoso e lento farlo fare il circolare. Se è uno stesso capannone io posso vedere se l'altro ha finito e quindi so regolarmi. Se invece sono tre, tre stati più in là, posso pensare di telefonare otto volte al giorno, no? e allora dobbiamo avere de de degli indicatori di tipo diverso. Um, beh, in questo modello notiamo solo che, abbiamo già notato cosa facendo, che è molto semplificato. Se eh? vengono a fare un modello del processo acquisti, vero, poi c'è poi Tanti dettagli sono stati dimenticati, tipo il fatto della, nego della negoziazione del fornitore, poi non abbiamo messo per nulla nel processo, no? la gestione del scorte non abbiamo messo per nulla sul processo. Eh, il fatto che i materiali vengano spediti al magazzino oppure direttamente in produzione, e beh, dipende, no? Magari ci sono, potrebbe essere un ordine in cui si guarda, c'è un lotto da 100, ma di questi 120 mandano direttamente in produzione, e gli altri invece li portano in magazzino, perché così ottimizziamo i tempi. C'è cioè, una, una serie di cose, dice, di, di, beh, tutta una serie di scelte, che dipendono dall'analisi che si fa della situazione, dal processo che vogliamo descrivere, e che qua non abbiamo tenuto in conto. Um, vabbè. Questo è un po' il, il genere di ragionamenti iniziali. Che poi c'è un altro esempio, se volete guardare sulle slide, ma noi non spendiamo il tempo per farlo. È tanto per vedere un primo approccio. Abbiamo visto un esempio, una descrizione, una situazione, abbiamo cercato di capire. Così, in modo empirico, un processo che fosse in grado di gestire questa situazione. E da lì sono saltate fuori i requisiti, no? Cioè, devo riuscire poi a descrivere bene la frequenza, devo riuscire a descrivere bene gli attori, devo riuscire a descrivere bene le azioni che i singoli attori possono fare, devo riuscire a descrivere bene le informazioni che questi attori scambiano. Stiamo un po cercando di mettere insieme gli ingredienti principali della della ricetta che compone questo corso. E questo ci viene riassunto da queste prossime poche slide, che sono un po' forse l'indice generale delle cose che via via toccheremo, a livello di approfondimento molto diverso, più attivi, no? che vengono chiamati i vari punti di vista sul sistema informativo. Eh, Quando parliamo del sistema informativo, qui c'è scritto, attenzione, lo puoi vedere da punti di vista diversi, dal punto di vista evolutivo, cioè come il sistema informativo lo stesso evolve, cambia, al cambiare delle esigenze aziendali e delle esigenze tecnologiche. L'ho messa per prima questa voce, dovrebbe essere per ultima, sì, ma cominciamo a pensare di cambiarlo dopo che l'hai fatto. No, dovresti cominciare a pensare di cambiarlo prima di cominciare a farlo. O meglio, il fatto di come gestirai l'evoluzione è la prima domanda che devi fare. Perché troppe volte abbiamo costruito delle cose che poi, quando c'è stata la necessità di farle evolvere, le abbiamo dovute distruggere perché non erano state pensate per evolvere. Quindi mettiamolo sempre... Sappiamo che ciò che costruiamo oggi, dopo domani sarà obs vecchio, obsoleto, non più sufficiente. No? I requisiti cambiano sempre. Noi faremo ogni sforzo per catturare i requisiti perfetti oggi e dopo domani sono cambiati. È così. Okay? Quindi predisponiamoci a avere facilità di evoluzione e anche capire quando è il caso di far evolvere. Oh, poi c'è qualche esempio più avanti sull'evoluzione. Eh, uh, vista tecnologica. La vista tecnologica è di cosa fa il sistema informatico. Cosa devo comprare? Quante macchine? Dove devo metterle? Quanti metri di filo di rete? No, di di rete. Quanti abbonamenti alla telecom per i dati? Quali software? Da chi? Questa è la prima domanda che ti fanno, magari se vai a parlare con aziende, diciamo, un po' più... il dettaglio è un pochino più metallo-meccanico, ma... cosa devo comprare? Non è che il sistema informativo sono i computer. Io sono l'ultimo nel capito. È importante, costoso, da mantenere, ma non è nulla rispetto a livello funzionale. Cioè Cosa oh, deve sì. fare il sistema informativo? Quali blocchi funzionali ha, quali funzioni ti offre, quali bottoni puoi pigiare, quali manovelle puoi girare, in funzione delle varie funzioni di business che intendi coprire col sistema informativo. E poi c'è il quarto aspetto dell'impatto che il sistema informativo ha sull'aspetto organizzativo dell'azienda. È ovvio che il sistema informativo è influenzato dall'organizzazione dell'azienda, perché deve modellare, deve gestire. Ma non puoi sperare che l'organizzazione dell'azienda non sia a sua volta influenzata dal sistema informativo, perché altrimenti scordatelo. Se pensi di continuare a fare tutto esattamente come prima e poi avere il sistema informativo, vabbè, allora farei il lavoro due Come succede a volte, magari, quando si creano dei sistemi informativi totalmente non adatti a un certo processo, a cui le persone continuano a lavorare come prima, e in più come carico aggiuntivo non hanno anche i dati del sistema informativo, anziché vedere il sistema informativo come parte del loro processo. Perché quando i due processi non sono per nulla integrati, sono fatti in modo completamente diverso, e il sistema informativo è stato imposto, capita così. qui dentro è capitato così per chiedere a qualcuno di lavoro in amministrazione e fatevi raccontare no, la contabilità nostra ehm... allora dicevamo evoluzione evoluzione è il primo dei quattro punti Significa, ciò che costruisco oggi cambierà, dovrà cambiare. Devo prevedere che possa cambiare, okay? E perché devo prevedere che possa cambiare? Ma perché cambia il mondo. Ad esempio, cambiano le tecnologie. Allora, eh, c'è sempre una tensione fortissima. Soprattutto nel mondo aziendale, tra stare al passo con le ultime tecnologie e non modificare, non cambiare qualcosa che funziona, che già si ha. Ci sono delle inerzie, da un lato delle inerzie incredibili, e dall'altro delle accelerazioni difficili da identificare, anche irrazionali, a volte. Che diciamo così, vivono sulla tensione di quest'onda tra le eh, due. Questo grafico qui ci fa vedere, con dei colori non, non facissimi da distinguere, ma... varie ondate tecnologiche, qui parlo di mainframe, poi mini computer, poi personal computer, poi Unix, server, tecnologie wireless. E sull'asse dei tempi non graduato, quindi prendetelo come un grafico qualitativo fa vedere che varie tecnologie si evolvono negli anni per poi cedere il passo a tecnologie più nuove per realizzare sistemi informativi. E tu sei in un determinato punto nel tempo e il tempo ti trascina in avanti. Per cui come singola azienda hai delle scelte da fare, cioè, nel senso che se io ho sviluppato il mio sistema informativo usando sulla tecnologia dei mainframe e sono qui eh, continuerò a usarlo probabilmente se sviluppo nuove applicazioni, continuo a svilupparle vedete che sono i mainframe sono i primi vecchi vecchi, parlo di, di vecchi di me. 50, così 60 eh, super calcolatore all'epoca. Delle bm, roba da te in un camice bianco e le stanze intere, di armadi e gli armadi erano dei computer, gli armadi, eh, che gestivano le transazioni, tutti i sistemi transazionali, bancari, assicurativi, finanziari, sono nati con quella tecnologia, per esempio una banca avrà un sistema informativo che è nato di no. quella tecnologia che è lì, ci sta tanto quelle macchine lì, ma non ne trovate più una in funzione, ma neanche sul mercato di sicuro comprate, no. ma neanche funzionanti, oramai è impossibile Riparato. E infatti noi, è... allora cosa succede? nel degli anni cosa immaginate che sia successo, a un certo punto le banche abbiano descritto il proprio sistema in informativo. No. Hanno trovato una tecnologia diversa con cui continuare a mangiare lo stesso sistema informativo di cui La stessa IBM mi ha fornito il mini computer, che anche se una stanza era un tubo, che dentro emulavano il comportamento del max computer, del mainframe e adesso ancora di più con i computer green da REC, che vedete nella pubblicità dei, dei, dei, dei servizi cloud dentro fa girare delle macchine virtuali che emulano il comportamento di quei computer green tutto per non toccare il sistema operativo, il sistema informativo una volta che è fatto funziona, è fatto da magari 5 milioni di linee di codice dica ma se lo rifacessimo viene, ma non dico, il fulminato sul momento perché non sarebbe abbastanza doloroso. No? Quindi proprio non, non se ne va. Quindi ci sono delle, delle scelte cose, che vengono fatte in un certo momento, scelte anche tecnologiche, che poi ti porti dietro per sempre. Letteralmente. Non vengono più rimesse in discussione. Poi magari alcune parti nuove del sistema informativo, che sono la parte di on-banking, e pallino, la parte mobile, le aggiungi su sistemi separati, che poi al lato transazionale, nel momento in cui devono fare una transazione, devono andare a parlare con il tuo user. il resto invece sono fatte con tecnologie più recenti. Dall'altro capo invece c'è cioè, le nuove tecnologie, per cui anche per stare sul mercato, tu sei so, un'azienda che ha un Salesforce, delle de gente sul mercato, eh, esce fuori il berry e allora devi andare eh, dopo che gli permette di vendere il il giorno dopo lo butterò via e c'era i e devi avere quello e quindi dall'altro lato dall quindi da un lato c'è un'estrema conservatività nell'evoluzione tecnologica tecnologiche del sistema Dall'altro, soprattutto dall'utente finale, finale cerca sempre di stare dietro alle ultimissime innovazioni e ciò che ci permette di gestire entrambe queste velocità è una buona progettazione, una buona Separazione dei livelli, delle competenze, dei ruoli all'interno del sistema informativo. Tu puoi avere oggi, apri il conto in banca, c'è anche quello che ti regala il telefonino. Insomma, eh, vabbè, ti danno il telefonino insieme all'iscrizione, all all'apertura del conto in banca, per cui tu fai tutto dal telefonino, ma dietro sicuramente in cantina c'è un emulato dentro una macchina virtuale non te ne accorgi, non lavori come un operatore in cobalt di 60 anni fa, lavori in modo dinamico come oggi, ma in mezzo ci sono dei livelli architetturali che permettono di gestire no, questa differenza. Ehm... Ecco, a parte questo aspetto evolutivo, l'ultimo pensiero è questo, invece gli aspetti statici in un determinato istante di tempo, l'evoluzione ferma del sistema informativo si sviluppa secondo questi tre assi l'asse di destra è l'asse Information Technology, IT l'asse informatico se vogliamo i modelli informatici l'hardware e il software che sta dietro qualcosa vedremo ma non molto. poi c'è il modello organizzativo quindi abbiamo già cominciato a dire qualcosa i ruoli, chi fa le cose chi sono gli attori del sistema che responsabilità hanno. il modello funzionale cioè che cosa fa il sistema che per noi sarà la parte più pesante in generale è la parte più pesante sì ma cosa fa? domanda che ora si chiede almeno una volta al minuto sì ma cosa fa? Quando uno comincia a parlare troppo, a descrizioni troppo vaghe, troppo avanti, sì, ma cosa fa? Fammi l'elenco delle cose che puoi fare, dei posti dove puoi toccare, delle stampe che saltano fuori. Questo è poi il livello, in ultima analisi, quello funzionale, che ci permette di elencare le decisioni del sistema, che poi dovranno essere realizzate nel modo più Ci vediamo domani.